Vi riveda Laura. Allora vediamo all'appello. Vediamo all'appello. Ci sono fiori Luca. Rostami Martina, presente. I occhi Riccardo, presente. La guardia di Mauro Marco, Marco Luca, presento. Acquarelli Fabrizio, Corso Francesco Paolo, presento. Montese Alberto, Olasco Policarpo, presento. Guardate il caso. Guardate il primo socio. Guardate il primo socio. Guardate il primo Mauro il un 11 presenti e 6 a Mi era ha la seduta? Allora, il prossimo punto. il allora, prossimo punto è eh, uno light che viene ritirato dalla richiesta anche del consigliere Capraro, viene ritirato e riportato al prossimo Consiglio Comunale. Andiamo al punto numero 8, regolamento 167, il consigliere Qualcuzzo ne ha facoltà. Sì, sì. Buonasera a tutti i cittadini e buonasera a tutti. visto che oggi sono molti punti ancora in via di definizione chiedo a questo punto però. Visto anche la, la, la, la richiesta di rivedere il punto 4 e riportata al sì, prossimo consiglio. Anche questo era, era richiesto dal consigliere Capraro il ritiro del punto per discutere eh, ulteriori modifiche all'articolo, cioè al il Presidente ritira il punto, visto anche la richiesta del consigliere Quartuccio che verrà riportata al prossimo Consiglio Comunale. Il consigliere Lotovici ne ha facoltà. Credo, Presidente, che quello che è accaduto stasera è qualcosa di inconcepibile di parte di questa maggioranza. Cioè No, come non posso mai. Ha ah, di dai consigli, non ah, sono sbagliati. Però se non è stato vicino, vado a spostare, questo le manno al capicolo. Questo. Quello che devo dichiarare è quanto mi serio, perché io presidente hai eh, forza, forza eh, e potenza fatto votare un consiglio una punta d'ordine del giorno quando c'era ancora in attesa ancora stiamo discutendo di quello che era quindi quello che sto per dire è che noi faremo tutto quello che è nostra possibilità agli organi superiori quant'altro, tra interrogazioni quello che possiamo fare e, e tenuto la cosa della è quello che è successo grazie e per questo caso abbandono l'auto grazie consigliere Ludovici esce siamo al punto numero 9, articolo 34, aggiornamento limiti massimi di produzione, che il, il consigliere Corso come Presidente della Commissione ci vuole illustrare, o il militare? Aggiornamento limiti massimi di produzione. Parliamo dei limiti massimi di produzione? Allora, praticamente... L'articolo 34 si tratta delle quantificare la modernizzazione delle opere non facilmente demolibili. Cioè sostanzialmente quando si verifica un caso eh, dove, la, dove la demolizione può, può arrecare pregiudizio alla stabilità dell'immobile è stato eh, su una base di una tariffazione regionale eh, fatto un percorso tariffario affinché po si possa quantificare il valore di questo, eh, di questo danno eh, portato a questo progetto. Quindi in sostanza attraverso questo percorso si può quantificare... E, e, e far monetizzare il, la, alla, alla persona che è in corsa in questa infrazione e pagare e andare avanti con, con uh, il cantiere questo chiaramente uh, dà possibilità uh, anziché uh, sequestrare il cantiere e avere dei percorsi lunghissimi uh, di eff effettivamente uh, dar modo di poter pagare e assolvere con una pratica urbanistica questo percorso e chiaramente questo è un incentivo anche, è una mano che noi diamo anche alle imprese che lavorano sul nostro territorio. Grazie. Grazie. Sì. Se il tecnico vuole intervenire, non ritiene vi di intervenire, allora mettiamo a votazione il punto. Nomino, nomino Acquarelli visto che non c'è no, Acquarelli, Quartuccio e Gliotti, visto che non c'è la minoranza in aula, chi è favorevole al punto? nominare presenti, entra il consigliere Fanco, 11 favorevoli, 11 favorevoli, punto viene approvato Mediale esecutività dell'atto come sopra 11, 11 favorevoli l'atto è approvato punto 9 Punto numero 10, varianti speciali alle norme tecniche di attuazione per il recupero delle costruzioni acquisive ed esterne e non perimetrali. Il eh, consigliere Pan eh, Corso eh, è a facoltà. Allora, come dicevo appunto, ogni, eh, che riesci a rientrato ogni volta eh, si richiamava appunto urbanistico in merito. Ecco, io prima, quando parlavo di demagogia, mi dispiace che adesso la posizione in questo momento manca, io mi riferivo a questo punto che nel momento che il consigliere Abate aveva documentato cioè questo punto lo, lo, che chiaramente cita varianti speciali, rompe tecniche, della situazione per il recupero delle costruzioni abusive esterne e nuclei perimetrali. Questo può sembrare, cioè l'ha fatta passare come una sanatoria di, di, di case esterne o abusive, anzi è tutt'altro. Questa è una situazione che è come la precedente. La, la portiamo in evidenza per andare incontro a, a, a quei cittadini che hanno una casa sanata eh, o una casa in campagna regolarmente autorizzata che può eh, entrare a far parte delle zone B. Che significa questo? Sostanzialmente, chi ha sanato una casa sulla zona agricola rimane agricola, quindi se. Se questa persona volesse eh, dividere questa casa e darne una metà al proprio figlio non lo può fare perché casa, quel terreno urbanisticamente rimane agricolo. Estendendo questa situazione chiaramente a, tutti, a tutte le persone, a tutto il territorio, eh, estendendola e riconoscendole nella situazione del Pini, eh, la casa potrà eh, entrare a far parte del piano casa eh, parato dalla Regione Lazio, potrà costruire una piscina a giardino, perché prima c'era un solo agricolo, non era possibile. Quindi chiaramente questo va incontro a tutti quei cittadini che hanno su tutto il territorio una casa in una zona non perimetrata, cioè quelle zone che chiaramente sono case è sparse tutto sul territorio serbo. Quindi quello che si, si vuole far passare con la situazione di una sanatoria non è altro che andare incontro a dei cittadini che hanno delle, delle vere esigenze urbanistiche. Grazie. Grazie sì, sì. al consigliere Corso, non ci sono altri interventi, mettiamo a votazione il punto è favorevole al punto 11 giuratori 11 favorevoli 11 favorevoli per l'immediata eseguibilità dell'atto come sopra 11 favorevoli l'atto è approvato allora atto numero 11 richiesta di servitù perpetua di passaggio su area comunale a favore della società Saggeti sviluppo immobiliare SRL convenzione di società Reggio società Settiche in relazione a eh, consigliere Montesi buonasera faccio subito questa è una convenzione che viene da tanto tempo, che è stata studiata, vista e rivista per un passaggio eh, di un'abitazione. Questa abitazione eh, non ha uscita, quindi chiede al Comune un passaggio di 10 metri quadri e in compensazione fa una strada di 130 metri quadri e 130 metri lineari larga 8 metri, ci dà un'aria un attrezzata verde, ci dà un parcheggio spianato e in più ci fa, ci fa avere in eh, convenzione in, si parla in convenzione un terreno di circa un ettaro, circa, quasi un ettaro, livellato, spianato per 50 euro all'anno. Questo diciamo, ecco, con la possibilità, si trova in via Firenze, quindi con la possibilità domani di spostare il mercato che sta su via Firenze in adiacente locomotivo eh, libero, che può essere utilizzato anche come parcheggio durante le settimane. Grazie al consigliere Montesi, sono altri interventi? No. Allora passiamo alla votazione del punto. Chi è favorevole al punto? Scusatori. Scusatori, 11 favorevoli. L'atto è approvato. Allora, l'atto è approvato. Sono finiti i punti all'ordine del giorno, ringrazio i cittadini, ringrazio i, i colleghi i consiglieri, il sindaco, e ci vedremo sicuramente per fine mese per l'approvazione del bilancio e dei punti che sono stati rinviati. Grazie, ringrazio il dirigente e tutti quelli, eh, l'assessore, tutti quelli che hanno lavorato allo svolgimento di questo consiglio. Grazie a tutti voi, buon Ferragosto, il Consiglio è chiuso, grazie.